Ciao amici, vi lascio entrare con calma. Ciao a tutti, buonasera, sono le otto. Ah, ciao amici, ciao, come state, cosa fate di bello? Ciao, ciao Jessica, ciao Sofia, ciao. Ciao Miriana, ciao a tutti sto cercando casa perché per lavoro ragazzi non posso più fare altrimenti devo per forza trasferirmi a Milano e comunque mi serve un appoggio a Milano e quindi sto cercando casa ma la sto cercando da un bel po' da diverse settimane forse oramai e oggi dovevo in realtà ieri ero un po' triste perché avevo questa impressione che oggi sarebbe andata male le mie impressioni sono sempre giuste ragazzi non so come mai è una cosa pazzesca e quindi oggi non è andata bene, diciamo, la casa non c'è, quindi ero quasi convinta al 100% di aver trovato casa, e invece no, perché ovviamente mai una gioia nella vita, yeah, che bello, bellissimo, stupendo. Comunque, ciao a tutti, melanzane per tutti intanto. Sì, ho pensato di dividere la casa con, un con una coinquilina, e infatti io e un'altra ragazza la stiamo cercando, quindi io sto cercando in realtà un appartamento per due persone, con due camere da letto, ciao ciao ciao, hashtag mai una gioia nella vita proprio, mai una gioia nella vita, e poi ve lo dice una persona che io sono gioiissima, gioiissima proprio, e invece in questo periodo purtroppo no, quindi sto veramente cercando, vabbè, Oggi oh, oh grazie tesoro, ti sono mancate le mie live, eccomi, eh, in realtà oggi ho girato tutto il giorno, ho fatto uno shooting enorme, lunghissimo, sono stanca morta, ciao Arianna, e comunque nulla, spero di trovare casa il prima possibile. Dove ho messo le melanzane che ti abbiamo regalato, che ti hanno regalato, anzi, le ho qua, e tant'è che ora appena finisco di fare la periscope, faccio una, un, vlog, un vloghino velocissimo, eh, sono tutte qui, eh, per ringraziarvi, perché appunto lo metterò poi nel prossimo vlog. Vedete, guardate quante melanzane, una melanzana, due melanzane. No, ma la più bella di tutti rimane sempre questa. Che poverine, si stanno tutte cosando le foto, mi dispiace un sacco. Era piena di foto mie e di Michele, che carine. Comunque, insomma, poi devo farci un piccolo vlog. Appetite che le metto dentro perché in realtà io adesso sono a casa di potta. Sto aspettando lei, mangiamo assieme, stasera dormo da lei. Perciò non voglio che trovi incasinata la stanza, quindi gliela di Io sono una brava bambina sotto questo punto di vista. Non voglio dare fastidio alle persone. Come mai cerchi casa? Perché ragazzi io sono, per lavoro sono sempre a Milano, fissa, fissa, fissa a Milano e adesso ho dei lavori da fare, tra cui anche X Factor, spero che mi seguirete un sacco per X Factor e, e devo essere a Milano, cioè sono a Milano sempre, devo avere comunque un appoggio a Milano e quindi per forza, per forza proprio lo devo fare. E vi sto giocando questo appartamento. Perciò, se qualcuno di voi ha i genitori, i nonni o cose del genere, che in, a Milano ha un appartamento con due camere da letto, me lo faccia sapere. Giusto, giuro che sono una brava ragazza. Ciao, ciao, tesori. Ciao, ciao, ciao, ciao. ciao. Aiuto, non vedo più niente. Si sono bloccati tutti i. Il, il sogghiozzo ti era passato. Yeee, yeah. lo sapevo. Sono toscana, sì, sono di Lucca. Come si partecipa al pubblico di X Factor? Dovete, non lo so, se comprare i biglietti su che tu hanno, una cosa del genere. Ciao, ciao, ciao, ciao. E vabbè, basta, niente, ragazzi. Quindi, diciamo che è un periodo un po' strano, un po' difficile questo qui. Io sono di Firenze, oh, beh, perfetto, allora siamo molto, molto, molto vicini. E... Ah, vi volevo vedere anche questo vestitino che è tanto carino, a me piace un sacco. Guardate che carino che è? Aspettate, ve lo faccio vedere, eh. Vi piace? È, è strano. Tipo è. è fatto in due parti: a me piace un sacco, è carino, vedete? Vabbè, basta. Langini, insomma. Mandatemi positività, tantissima positività, vi prego. Ragazzi, ma io ve lo giuro: appena trovo casa, io torno la super gioiosa che ero prima. Tantissimo. Però purtroppo adesso è un po' un periodo così. Grazie. Mi piace tantissimo, per essere è carino. Sì, certo, come no. Guarda, qui, vedi come si bloccano in fretta queste gente. Blocchiamo. Basta, ragazzi. Il 10 viene a Milano, ma dai. Non ho ancora mangiato niente, sto aspettando potta. Per arriva potta vediamo cosa mangiamo. Basta ragazzi, continuo a cercare case. Ci sentiamo più tardi magari. Ti mando un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di te che stai guardando questa live. Ci vediamo prestissimo. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao.